Salve a tutti, mi è stato chiesto di mostrare gli strumenti di annotazione, eccomi qua. Allora io ho eh, assegnato un compito a eh, alcuni miei studenti e lo, ve lo vedo qua nel centro dei compiti, lo trovo anche scendendo lungo il, la bacheca, ecco qua, cliccando qua entro nell'area eh, dei compiti. Questa è la pagina dei compiti in, eh, in azzurro qui a sinistra le persone che hanno già consegnato come vedete non ho ancora eh, valutato nulla. Allora se i, gli studenti scrivono eh, in questo modo, attendiamo un attimo che si carichi la pagina, ecco questa studentessa ha deciso di scrivere direttamente qua, questo è molto scomodo perché non si può annotare. Quest'altra studentessa invece ha scelto di allegare un file, un file di tipo doc che si può assolutamente eh, annotare o con lo strumento insito eh, in Edmodo che si raggiunge cliccando sull'icona con la matitina oppure con Office online, Office online è, è questa icona qua è una app Microsoft che ehm, tutti gli iscritti Edmodo hanno a disposizione gratuitamente. Allora, io vi mostro intanto questo strumento, lo strumento di annotazione che è più semplice però non funziona con tutti i tipi di formati. Come vedete, io ho già giocherellato un poco, ho provato a evidenziare qua, questi sono gli strumenti che appaiono e scompaiono cliccando qua su Comment. E, come potete vedere, si possono barrare le parole, aggiungere commenti con testo, evidenziare, scrivere a mano libera, appunto aggiungere dei commenti, e, e anche con varie modalità. Qui, come vedete, ho messo il Point Comment, cioè... Ho cliccato qua, poi ho cliccato nel punto desiderato, si è aperto il campo del commento io ho scritto. Allora, per esempio, adesso posso farvi vedere questo tipo di commento. Io adesso eh, evidenzio questa parola, eccola qua, e metto il mio commento, don't for forget this subject ecco, e sono eh, a posto così benissimo, adesso aspetto un attimo che si salvi il sistema, peccato che non si vede e allora chiudo la pagina, in questo momento dovrebbe essere già visibile se io clicco di nuovo con, eh, sulla icona di annotazione, ecco come vedete eh, compare il testo eh, con anche tutte le mie annotazioni. Quindi la prossima volta che eh, la studentessa eh, raggiunge questo spazio e clicca sullo strumento di annotazione è assolutamente, perfettamente in grado di vedere le annotazioni. Vediamo invece come funziona Online, Office Online. Office Online funziona se noi clicchiamo qua oppure se clicchiamo sul nome del documento, cosa che ho fatto adesso. Bisogna avere un po' di pazienza perché è uno strumento piuttosto pesante e quindi è più elaborato sicuramente dell'altro e, e si sta caricando, sta aprendo il documento della ragazza all'interno di Word Online. Eccolo qua. Ecco, la cosa un poco mh, diciamo così comoda è che noi non possiamo direttamente annotare. Dobbiamo scaricare eh, sul computer di casa se poi abbiamo qualche programma che ci permette l'annotazione possiamo stamparlo e annotarlo a mano. Io preferisco un altro sistema cioè io lo copio, io lo copio completamente, con CTRL-C l'ho copiato lo chiudo, torno nella, ne, eh, in ed modo e mi apro la mia app. Ehm, voglio eh, usare Word Online, quindi clicco qua. Il sistema mi chiede di dare un nome, quindi io scrivo il nome della ragazza. Continua. Ecco, questa volta si apre un documento vuoto che è stato contestualmente, cioè in questo stesso momento, è già stato eh, memorizzato, nella mia, salvato nella mia biblioteca, vedete che lo, lo dice, è già salvato nel, nella mia biblioteca eh, sotto il nome Giulia, però questa volta io posso fare tutto quello che voglio, quindi non faccio altro che incollare il testo, con CTRL V io ho incollato il mio testo, Posso decidere, per esempio, di ingrandirlo, perché mi va ad ingrandirlo e voglio che si veda bene. E, e a questo punto posso anche cambiare l'interlinea, volendo, in modo da evidenziare meglio quello che io faccio. A questo punto io posso eh, fare esattamente quello che volevo fare. Per esempio qua, volevo inserire un commento. Metto inserisci, inserisco un commento e questo commento lo leggo, per esempio, no, attendiamo un attimo, prima dove evidenziare, ecco, evidenziato qua, inserisco un commento che resta poi legato a questa espressione e qui scrivo eh, quello che voglio che la ragazza legga. Eh, per esempio, qui è il caso di andare a capo. Pubblico se voglio cambiare qualcosa poi posso anche mh, cancellarlo così ecco questa è, è l'iconcina che permetterà a giulia di vedere che io ho messo un commento in corrispondenza di quest'area quando sono finita eh, sono contenta e ho finito eh, qui sotto eh, controllo che tutto sia stato salvato Le, il salvataggio mh, compare qua Ecco, per esempio, se io faccio un altro cambiamento, tolgo questo spazio, ah no, compare qua adesso, questo è un, un piccolo cambiamento che è stato fatto, allora, chiudo, semplicemente chiudo, vado nella mia biblioteca, Cerco il file nella mia biblioteca scrivendo così, Giulia. Ecco, dovevo dare invio, non cliccare qua ma dare invio. Ecco, questo è il documento di Giulia con le mie annotazioni. Come vedete c'è l'iconcina, se io clicco qua, o se Giulia clicca qua, si apre il mio commento. Allora cosa mi resta da fare? Io torno eh, nella, eh, nella pagina del compito. ecco. A questo punto... Io qui posso scrivere, eh, cara Giulia, ho annotato il tuo compito, vai a vedere e, e se clicco, aggiungi dalla biblioteca, mi si apre la finestra della biblioteca, io posso scegliere, come avevo fatto prima, il mio, ehm, il mio compito e allegarlo al post cliccando qua, siccome non ho finito il mio lavoro non lo faccio, e do il voto qua, e in questo caso, um, vabbè, do il voto e il mio lavoro è finito. Grazie a tutti per la